Grazie Presidente, e comprendo il senso di, della presentazione di questa sospensiva, però come diceva il consigliere De Priamo, diciamo che sei mesi cambiare la posizione di Roma Capitale sarebbe un augurio che ogni consigliere sicuramente si farebbe, anche perché poi sul tema dei poteri di Roma ci siamo espressi più volte anche in merito di dei consigli straordinari e, e tutti con una posizione ovviamente unanime, però in merito a questa sospensiva non siamo d'accordo, quindi consegniamo il voto eh, contrario perché comunque non eh, vediamo una diciamo una mh, un ampio raggio riguardo i tempi di attuazione, qualora dovesse essere dei, di, del conferimento di maggiori poteri a Roma. Quindi, siccome abbiamo presentato, come poi diremo nel corso della, della discussione generale, questo, eh, questa proposta di regolamento con l'intento di dare all'Aula finalmente un regolamento che più gli si confà, perché ricordiamolo che stiamo andando in deroga da almeno dieci anni, per noi è opportuno continuare su questa strada, quindi consegniamo il voto contrario. Grazie.